Grazie, eh, io credo insomma, che questa sia una delibera assolutamente importante come, eh, proprio per andare verso una valorizzazione paesaggistica, storica e archeologica dell'area come ricordava il consigliere Diaco, eh, insomma, abbiamo fatto più commissioni proprio sul parco archeologico della Serenissima, ovviamente Abbiamo coinvolto anche il quarto municipio, allora anche ancora che eh, presiedeva eh, la seduta di commissione e, insomma, abbiamo lavorato proprio come commissione cultura proprio con la soprintendenza nazionale proprio per provvedere eh, a porre nuovi vincoli di, tu di tutela. E In effetti il 30, il 30 eh, aprile del 2020 è stato poi imposto un nuovo vincolo archeologico diretto e uno successivamente il 3 giugno 2020. Insomma abbiamo, abbiamo, abbiamo avuto modo anche di trattare questo tema in commissione proprio con la volontà di eh, andare a tutelare l'area con maggiore forza e andare a riconoscerne sempre più il valore per poi, eh, grazie anche a questa delibera, avviare un percorso oh, di cui già si è dibattuto che preveda la valorizzazione storico-ambientale dell'area. Ecco. Eh, ci teneva a ribadire che abbiamo trattato non solo il tema dell'area del Parco della Serenissima, ma anche poche settimane fa insomma, abbiamo convocato sul Parco Campagna, eh, ma anche, immagino, all'area del Parco di San Clemente, abbiamo da sempre continuato a seguire la questione della cervelletta. Insomma, sono tanti Parco della Tiburtina, è un altro che mi viene in mente, su cui insomma, abbiamo fatto numerosissime convocazioni, proprio per dire che anche eh, per quanto concerne il quarto municipio, insomma, non, non è stato mai dimenticato, è stato sempre attenzionato sia dal punto di vista della valorizzazione che della tutela insomma, di queste aree di enorme pregio e, e le convocazioni che sono state effettuate insomma, ne sono la diretta testimonianza. Io ringrazio i diversi assessorati competenti con il municipio proprio perché si sono attivati e hanno permesso eh, alla, di arrivare a questo risultato assolutamente storico e propedeutico finalmente alla valorizzazione di questo parco lineare dal potenziale straordinario. Grazie Presidente.